Allora, riecoci insieme. Allora, oggi continuiamo ovviamente il discorso sui casi d'uso. Prima solo di tuffarci nei diagrammi dei casi d'uso, vi ricordo solo eh, le particolarità di questa settimana. Domani ci sarà, come al solito, il laboratorio numero 4. Eh, giovedì, invece, nella prima ora... Nella prima ora e mezza alle, dalle 16 alle 17.30 eh, faremo in aula il laboratorio 5, no? vedremo insieme la soluzione, discuteremo la soluzione del laboratorio 5, vi ricordo ancora, ve l'avevo accennato giovedì scorso, di provare a farlo in modo da poter avere domande o richieste di chiarimenti in modo da poter diciamo così, eh, sopperire in aula al laboratorio che abbiamo perso il primo novembre. Dalla settimana prossima poi invece si regolarizzerà di nuovo tutto perché abbiamo siamo così, recuperato lo sfasamento. Mm? Eh, la seconda ora di giovedì non, non ci sarà. Ok. Eh, giovedì scorso invece ci siamo lasciati su questa figura in cui abbiamo eh, cominciato a vedere come i casi d'uso intesi come l'insieme dei comportamenti che il sistema informativo può permettere agli utenti di avere, si possono rappresentare attraverso un diagramma grafico, anche qui, e sarà l'oggetto della chiacchierata di oggi. Il diagramma grafico chiaramente, chiaramente è solamente uno degli aspetti, è l'aspetto più esterno, è l'indice. Il diagramma dei casi d'uso mi dà un colpo d'occhio, la visione di insieme, su quelli che sono tutti i casi d'uso supportati dal sistema per ciascuno degli attori. Poi però bisognerà entrare nel dettaglio. Allora, una modalità per entrare nel dettaglio, perché la frase eh, ricarica oppure visualizza il saldo, oppure eh, preleva eh, denaro, mi dà un'idea su qual è l'obiettivo del dell'attore, ma poi bisogna poi capire come avviene, spiegare come avviene poi questa interazione. No? Quindi immaginiamo che dentro ciascuno di questi casi d'uso ci sia poi una spiegazione, che può essere o una spiegazione più breve o una spiegazione più estesa. Adesso noi laboratorio 6 vi chiederemo di fare solamente delle spiegazioni brevi perché poi nel frattempo impareremo, che sarà il capitolo successivo, come realizzare invece le descrizioni estese dei contenuti di un caso d'uso. No. Per una descrizione breve eh, intendiamo una meno di mezza pagina, in un certo senso, di spiegazione, che dia l'idea di che cosa viene fatto, di quali sono le azioni che compie l'utente, in questo caso l'attore primario, eh, per poter raggiungere l'obiettivo. Eh, raccontato anche qua in modo molto sintetico e diretto. Eh, questi sono degli esempi che non, no, no, non ci interessa analizzarli dal punto di vista di, di tutti i dettagli di ciò che c'è scritto, eh, però è un modo di poter per, per apprezzare diciamo così, il livello di dettaglio di cui stiamo parlando quando parliamo di eh, un, um, un, una descrizione breve, un brief di un caso d'uso. E, eh, qui vedete che lo stile di scrittura è molto spezzettato però questo questo cioè, dipende poi da ciascuno come intende scrivere, eh, sono una serie di frasi ad esempio dice l'attore primario, prendo la seconda, eh, l'attore primario è lo staff di produzione che ha come obiettivo quello di preparare dei dati cartografici, adesso non ci interessa neanche cosa sono, questo è l'obiettivo che si è dato e la descrizione è breve dice le azioni che vengono compiute. Lo staff, quindi l'attore primario, converte dei dati, li, li convalida, li corregge eh, per poterli poi fondere col database e, data, e questi dati vengono catalogati e memorizzati, eccetera. eccetera. Qui sto descrivendo cosa fa l'attore primario. Ovviamente le azioni dell'attore primario saranno supportate dal sistema informativo. No? Come già dicevamo la settimana scorsa, io do una descrizione del sistema informativo ma visto negli occhi degli utenti. Quindi per questo qua, in questo caso, il sistema non, non, non emerge. Poi noi, come dicevo, impareremo invece a fare una descrizione più dettagliata in cui andremo a distinguere effettivamente che cosa fa l'utente e che cosa fa il sistema nelle singole interazioni di cui è composto il caso d'uso. Eh, e quindi avremo un livello dettagliato, noi lo chiameremo una narrativa, no? eh, in cui si va effettivamente ad analizzare eh, attraverso vari campi No? varie informazioni questi campi che sono citati qua eh, che vanno a raccogliere, a dettagliare essenzialmente tutti gli aspetti legati a quel caso d'uso seguendo un template, un modello che per noi diciamo così, sarà sempre lo stesso quindi ci permette poi di entrare in una descrizione dettagliata ma questo lo faremo dopo partiamo prima dall'indice, dal diagramma Quindi il punto di partenza quindi noi abbiamo deciso facciamo un micro passo indietro Uh, I requisiti funzionali, all'interno di un documento dei requisiti, i requisiti funzionali li esprimiamo preferibilmente attraverso il formulario dei casi d'uso. Il formulario dei casi d'uso ha due livelli. Il primo è un diagramma, una serie di diagrammi che elencano, descrivono i casi d'uso, gli attori e gli obiettivi, attore, obiettivo, caso d'uso, um, e poi ci sarà per ciascuno di questi casi d'uso che abbiamo elencato nel diagramma una descrizione di dettaglio. Questo, l'insieme di tutte queste informazioni, costituisce buona parte dei nostri requisiti funzionali. Come accennavo già la volta scorsa, gli unici requisiti funzionali che rimangono fuori, cioè non si possono esprimere in questo metodo, sono relativi alle funzionalità che il sistema possiede, ma che non coinvolgono in nessun modo l'interazione con l'utente. E allora ovviamente attraverso un caso d'uso non si può descrivere. Um, questi casi d'uso li rappresentiamo ancora una volta attraverso un formalismo che è tratto dallo standard UML, quindi l'UML tra i vari suoi diagrammi ne ha anche uno che si chiama proprio use case diagram, che nel nostro amico hashtag ovviamente ce lo troviamo nominato come use case diagram, messo qua. Alla, alla, alla seconda posizione, quindi un altro tipo di diagramma diverso insieme ai classi e all'Activity, il diagramma dei casi d'uso. Eh, quali sono anche qua gli ingredienti, non la sintassi e poi il significato dei vari ingredienti sintattici all'interno dei casi d'uso? Beh, i due ingredienti principali sono gli attori e il caso d'uso stesso quindi l'attore è colui che interagisce con il sistema, dove interagire vuol dire scambiare informazioni, scambiare informazioni nei due sensi sempre, quindi dall'attore verso il sistema e dal sistema verso l'attore, e questo può essere o un attore lo chiameremo primario o un attore di supporto secondario, a seconda poi del singolo caso d'uso, ma noi innanzitutto identifichiamo quelli che sono le entità, gli utenti principalmente, che interagiscono col sistema. In alcuni casi, l'abbiamo già accennato la volta scorsa, l'attore potrebbe anche essere un'entità non, non umana, non animata, non, non una persona, ma un altro sistema informativo che interagisce col sistema. In questo caso, un po'. Un po' impropriamente, ma lo possiamo modellare nello stesso modo. È chiaro che diventa più difficile attribuire delle intenzioni, degli obiettivi a una macchina piuttosto che a un utente. Ehm, quindi, l'aspetto la, essenziale affinché diciamo, eh, possiamo chiamare attore una persona è che effettivamente avvenga uno scambio di informazioni direttamente col sistema. Quindi se io sto solo a guardare, non sono un attore, eh, primario, se io attraverso una porta di un supermercato e su quella porta c'è un contapersone, come c'è molto spesso, che conta il numero di persone che passano, io in, questo, in quel momento non sono attore del sistema, perché è vero che il, le mie azioni, il fatto di passare di lì, ehm, ha fornito un dato al sistema, il fatto che io sono passato. Però è una interazione parziale, monodirezionale, non mi coinvolge. Non, non mi permette di raggiungere un mio obiettivo nell'interazione col sistema. Il mio obiettivo magari è entrare in quel negozio ma non è eh, fare qualcosa col sistema o ottenere un risultato con il sistema. Così come se vado alla stazione e vedo gli orari dei treni che partono o che non partono sto in qualche modo ricevendo informazioni dal sistema però di nuovo è un'interazione unidirezionale in questo caso. Io sono passivo, non sto interagendo col sistema. No? Interazione è, eh, per sua definizione, un'attività bidirezionale. Io interagisco perché fornisco informazioni al sistema e il sistema di conseguenza all'informazione che ho fornito mi fornisce altri dati, mi fornisce altre informazioni di ritorno sulla base delle quali potrò io fare le mie scelte, fare altre azioni e così via. Cioè si richiede hm, una dialogo, chiamiamolo così, tra le, le informazioni che l'utente possiede e le informazioni che il sistema possiede, che in qualche modo si adattano nei vari passaggi di questa conversazione, di questo scambio di informazioni, eh, fino ad raggiungere diciamo così, il punto d'arrivo che è l'obiettivo del caso d'uso, l'obiettivo dell'interazione. Okay? Quindi quando parliamo di interazione e di scambio di informazioni stiamo pensando a uno scambio nelle due direzioni, altrimenti sono sistemi di monitoraggio passivi in cui l'utente è più passivo il sistema non, non interagisce con l'utente ma fa semplicemente delle azioni meccaniche, di pubblicazione di risultati, di, di numeri, indipendentemente dal fatto che qualcuno li legga o di chi li stia leggendo o perché li stia leggendo. Invece qui abbiamo un sistema che sta supportando l'utente nel raggiungere un obiettivo. Quindi sappiamo chi l'utente, sappiamo cosa vuole fare. Ecco, questo obiettivo lo incapsuliamo, che l'utente vuole raggiungere, lo incapsuliamo all'interno del caso d'uso, della rappresentazione del caso d'uso che è rappresentato semplicemente tramite un ovale, no? un ellisse che rappresenta una delle funzionalità del sistema. Cioè il sistema può fare tante bellissime cose, ma questa in particolare la deve fare. Deve permettere a quegli utenti di eseguire quella funzionalità, di ottenere quel risultato, e quindi le funzionalità del sistema devono permettere agli utenti di ottenere quel risultato e la relazione tra attore e caso d'uso è una relazione di partecipazione, cioè noi colleghiamo con una linea, con un segmento, un attore a un caso d'uso quando quell'attore partecipa al caso d'uso. Di solito c'è un attore solo che partecipa in un caso d'uso, e lo chiamiamo quindi attore primario. Qualora ci, sia, ci siano più attori che interagiscono col sistema nello stesso contesto, quasi sempre ci sarà una, comunque un attore primario e magari una serie, uno o più, di attori secondari o attori di supporto. Allora, in questo caso, se vogliamo indicare che c'è un attore di supporto oltre all'attore primario, lo possiamo indicare no? annotando la relazione dicendo guarda ci sono questi due attori ma questo è quello primario, l'altro deve a un certo punto intervenire nell'interazione ma non è lui che possiede l'obiettivo. L'attore primario è quello che ha l'obiettivo da raggiungere, no? in cui nell'ultimo nell passo dell'interazione si può dichiarare soddisfatto di aver raggiunto l'interazione. Gli attori di supporto lo aiutano a raggiungere l'obiettivo sbloccando alcuni passaggi, fornendo alcune informazioni che possono essere necessarie durante lo svolgimento del caso d'uso. La linea tra attore e caso d'uso solitamente non è orientata, cioè semplicemente la riga e basta, ma a volte può essere presente una freccia. La freccia, quando è presente, indica chi inizia l'interazione. Nel caso in cui la freccia vada dall'attore verso il sistema è l'attore che inizia l'interazione, cioè il primo passo, dicevamo prima una serie di interazioni, una serie di scambi di dati, ok? Prima serie di scambi c'è uno che comincia, uno che dice la prima parola, che rompe ghiaccio. Allora, quando c'è la freccia dall'attore verso il sistema è l'attore che compie il primo passo, che svolge la prima azione, che questo è il caso normale. Perché se io vado a interagire col sistema, sono io che l'ho deciso e sono io che schiaccio il bottone, sposto il mouse, accendo il pc, apro quella pagina. Quindi la prima, il prima, prima informazione è, è, viaggia sempre dall'utente verso il sistema. Ricordiamoci che il caso d'uso è una funzionalità del sistema, quindi rappresenta il sistema informativo. Quindi questa freccia normalmente è sottintesa, quindi quando indichiamo una relazione di partecipazione senza la freccia stiamo sottintendendo che l'attore primario, l'attore che inizia lui l'interazione, quindi il primo passo di interazione viene sempre compiuto dall'attore. Ci sono dei casi invece in cui il primo passo è iniziato dal sistema, e eh, l'attore deve rispondere a una sollecitazione sorta dal sistema. Quando suona il telefono, perché qualcuno vi sta chiamando, o peggio ancora quando suona la sveglia al mattino, non siete voi che avete iniziato quell'azione. È il telefono che ha iniziato l'azione di suonare e vi obbliga a rispondere con un'azione obbliga per modo di dire perché ovviamente se poi uno non vuole rispondere non risponde però eh, la, la vostra azione è in risposta ad un'azione che precedentemente il sistema aveva fatto cioè quello di squillare quindi in quel caso non siete voi che avete iniziato avete deciso adesso ricevere una telefonata o adesso suona la sveglia e quindi faccio qualcosa per ricevere una telefonata non esiste no? quindi voi agite a seguito di un'azione che è stata scatenata, causata dal sistema stesso. Sono rari questi casi perché normalmente si lascia l'utente libero di agire ma in alcuni casi diciamo, il sistema informa l'utente. So, quando vi arriva una notifica sul cellulare e voi la guardate, la, la cancellate, la vedete, la cliccate, l'azione che fate è in risposta a una prima azione che il sistema informativo ha fatto, una prima informazione che vi ha dato. E voi rispondete in questo modo. Quindi queste azioni sono le azioni in cui, le interazioni, pardon, in cui la prima azione viene compiuta dal sistema solitamente sono, in, per gestire condizioni di urgenza, o condizioni nelle quali sia necessario richiamare l'attenzione dell'utente. Mm? Cioè non è che passate a fianco di un bancomat e lui vi chiama o vi ci inserisce il PIN o cose di questo genere, no? anche se alcune tecniche di marketing vorrebbero cose di questo genere ma per fortuna non prendono piede dato che passi vicino a un cartellone a un negozio, lui ti chiama, ti, ti manda un'offerta cose di questo genere Quindi, per riassumere nel 90% dei casi il primo passo, la prima azione, la prima interazione parte sempre dall'utente che è colui che sa quale obiettivo darsi in alcuni casi Abbiamo il sistema che invece inizia lui, di propria iniziativa, no? la propria programmazione inizia lui a interagire con l'utente e quindi in qualche modo forza l'utente all'interno di un certo obiettivo. Cioè, quando suona il telefono, tu sei obbligato a pensare adesso rispondo oppure decidi di non rispondere. Un attimo prima non te ne fregava niente del telefono, dello squillare, eccetera ma un attimo dopo ti stanno obbligando a prendere una decisione relativamente a un certo obiettivo. Quindi in questo caso è il sistema che impone un obiettivo all'utente che deve in qualche modo risolvere in quel modo, poi può decidere di accettare, rifiutare, come sempre l'interazione si può svolgere a seconda delle azioni dell'utente. Quindi teniamo presente questo, Lo più avanti quando faremo la descrizione dettagliata di casi d'uso, ci sarà un campo, uno dei vari campi che dovremmo indicare, che si chiama Trigger, eh, che ci dice qual è l'azione che fa scatenare l'inizio del, del caso d'uso, dell'interazione. E qui normalmente non ci sarà nessun trigger, in alcuni casi ci sarà, e questo lo indichiamo con questa freccia che va verso l'attore. Ehm, Cos'altro possiamo fare in questi diagrammi? Beh, innanzitutto possiamo riconoscere che i casi d'uso volutamente, no? li costruiamo come funzionalità che hanno un senso per l'utente, un significato per l'utente. Quindi, rispetto al sistema informativo, poveretto che è una macchina, sono spesso attività articolate, fatte di più passaggi, non sono attività elementari, atomiche, semplici, ho cliccato un bottone. Una serie di passaggi. Allora, quando io ho più attività, chiamiamole complesse, più casi d'uso, a cui hanno accesso i vari utenti, è molto probabile che alcune porzioni, alcuni passaggi di interazione di un caso d'uso siano uguali a, agli stessi passaggi che servono in un caso d'uso diverso. Magari il caso d'uso è diverso però una, una sua parte, appunto, una rea, cioè immaginate la, eh, operazioni simili fatte da eh, attori, quindi da utenti con ruoli diversi. Eh? Allora magari, che ne so, immaginate di fissare l'operazione di fissare un appuntamento, allora se c'è un, un attore che è un, so, un dirigente, allora lui fissa l'appuntamento e diventa automaticamente esecutivo quell'appuntamento. Se invece qualcun altro, eh, un, diciamo, un dipendente normale, può solo proporre quell'appuntamento e poi sarà qualcun altro che lo deve confermare. Però, ma Sono due casi diversi, propone un appuntamento oppure fissa un appuntamento e se hai ovviamente il diritto e il privilegio di farlo. Ma in entrambi i casi ci sarà la scelta della data dell'ora del luogo, che sono gli stessi, indipendentemente dal fatto che poi l'appuntamento sia direttamente esecutivo oppure sia solamente una proposta. Allora, in questi due casi d'uso eh, c'è una parte comune. Allora, noi possiamo mettere in evidenza questo, il fatto che esistono delle parti comuni, all'interno del diagramma dei casi d'uso attraverso una relazione di inclusione. Quindi un caso d'uso ne include un altro. Dei passaggi comuni che, che fanno parte di uno o più di uno, di solito se mi faccio un'inclusione perché ne ho più di uno, casi d'uso principali ehm, che, poi, che appunto li includono. Dal punto di vista dell'utente, significa semplicemente che all'interno dello sviluppo di questo caso d'uso si troverà a un certo punto lo sviluppo di quest'altro, lo sviluppo di una serie di azioni, di interazioni che devono essere fatte. Dal punto di vista del sistema, mi dice che io ho tre funzionalità da implementare, di cui la terza viene usata dalla prima alla seconda però la posso implementare separatamente, testare separatamente, perché è comunque una parte comune che viene riusata. Quindi questo spacchettare, questo dettagliare, mi aiuta no, a, a organizzare meglio le funzioni del sistema, a riconoscere che dei passaggi dal 3 al 5 di questo caso d'uso e i passaggi dal 6 all'8 di quell'altro, non è che si somigliano solo, sono proprio gli stessi e allora conviene implementarli a parte, no? perché so che sono sempre gli stessi, magari potrebbero anche servire altrove. Quindi quando, quando è utile si può evidenziare il fatto che esiste una parte di funzioni che sono incluse in una più ampia. È molto raro, non dico impossibile perché il formalismo non lo vieta, però è molto raro che in caso d'uso incluso, sia esso stesso un caso d'uso, un un, obiettivo di un, possa essere un obiettivo di un attore. È di solito un passaggio all'interno di un caso d'uso più ampio, ma lui esso stesso non è un caso d'uso. Perché? Perché spesso non è di senso compiuto. Se prendiamo l'esempio di prima, il caso d'uso incluso sarebbe scegli una data e un'ora, e sì, ma per far che? Cioè non è che un utente arriva lì e adesso scelgo una data. Puoi avere dei problemi tuoi, ma eh, non è una, una, un obiettivo sensato, no? di senso compiuto che porta a un risultato all'interno del sistema. Quella data deve servire a qualche cos'altro, a un contesto più grande, a un contesto in cui c'è un inizio, una fine e un'attività un che viene svolta. Quindi è, è molto improbabile che un caso d'uso sia contemporaneamente un'attività di senso compiuto e anche un passaggio di un'attività di senso compiuto più ampia. Devo dire che io negli anni mi sono sforzato, ma ad esempio i furbi non ho mai trovati. No? Per cui non è una regola assoluta, però di solito i casi di uso incluso li vedrete che non fanno parte no? di nessun, non sono in relazione di partecipazione con nessun attore. Non sono veri casi d'uso, sono porzioni di casi d'uso che possono essere inclusi. È un po' come avere un programma principale che parte dalla funzione main e quello è il programma e quello fa certe cose e poi questa funzione richiama a sua volta le sottofunzioni, ma le sottofunzioni da sole non servono a nulla se non hanno il main che le richiama. Poi queste sottofunzioni possono essere utili perché magari sono riusate da più programmi diversi, questo sì. Quindi questa è la relazione di inclusione che si indica con queste frecce dal caso d'uso che include al caso d'uso che viene incluso. Okay? Dal grande al piccolo, punta io prendo te, io includo te. Questa è la direzione della freccia. Poi ci sono altre relazioni, sempre che possono... Um, essere usati in un diagramma di casi d'uso, un paio di altri, non è molto ricco come formalismo, relativamente semplice, e la prima è quella di generalizzazione tra attori. Quindi sulla parte destra qui abbiamo due, due casi d'uso diversi, in, questo in relazione con un attore e questo in relazione con un altro attore. Questo attore viene chiamato venditore, l'altro attore sotto è il supervisore e eh, tra questi due attori c'è una relazione di estensione di generalizzazione che dice che eh, tutto ciò che un venditore può fare il supervisore anche lo può fare ma in più il supervisore ha delle caratteristiche in più quindi è eh, la classica relazione di ereditarietà. Io ho un tipo di attore che può comportarsi a pieno titolo come un altro attore più generico, ma lui è più specializzato e quindi può fare delle cose in più. Questa freccia indica che il supervisore può fare e quindi può partecipare a qualunque caso d'uso a cui già partecipa il venditore e in più a qualche caso d'uso come questo, stabilire l'entità della linea di credito, che può ehm, invece usare solamente lui. Quindi è abbastanza normale avere nei sistemi informativi una sorta di gerarchia di ruoli. C'è un utente che può fare tutto, può fare più cose, perché è più alto nella catena gerarchica, invece c'è un utente meno privilegiato, addirittura un utente anonimo, che non si è registrato, sta usando il sito senza, senza aver fornito i dati login, che ha accesso a delle funzionalità di base minime, a cui però comunque hanno accesso tutti. Solo ogni volta che salgo, diciamo così, di un gradino nella catena del, della gerarchia, avrò accesso a delle funzionalità in più. Facciamo solo attenzione che queste frecce viaggiano in senso inverso rispetto alla gerarchia. Okay? Perché se il supervisore è più in alto della gerarchia rispetto alle frecce, cioè la freccia va dall'alto verso il basso della gerarchia, no? in qualche modo. Chi è da un lato è più in alto nella gerarchia e può fare più cose, chi è il destinatario della freccia è più in basso della gerarchia e quindi può fare... Meno cose, normalmente. Allora, questo è, una, se vogliamo, un artificio che ci permette di pensare bene ai ruoli che abbiamo, alle tipologie di figure che abbiamo, alle relazioni che ci sono tra queste figure e, e anche di semplificare poi il caso d'uso, perché evito di ripetere lo stesso caso d'uso più volte se riesco a ricondurmi al fatto che tu hai accesso a questo perché sei anche di, questo, di quel tipo. L'ultimo sì, ingrediente, poi passiamo a un esempio, di eh, sintassi, di relazione che, possiamo, che definiamo tra i diagrammi di casi d'uso è una relazione di estensione. Questa volta è una relazione tra casi d'uso. Cosa dice la relazione? Si indica con una freccia con su scritto extend. Indica che un caso d'uso ne estende un altro. Qui c'è l'esempio di un cliente che può fare due cose su un servizio, su un sistema informativo. Dare un'occhiata ai prodotti, quindi sfoglia il catalogo, oppure acquistare un prodotto. Sono due modalità diverse. Da un lato guardo, mi faccio un'idea, vedo, confronto, dall'altro vado a colpo sicuro, voglio comprare un prodotto, inserisco i dati per il pagamento, i dati per la spedizione, eccetera, eccetera. Sono due obiettivi diversi. Un conto è vado a dare un'occhiata, mi siedo, so che come il mio obiettivo è quello di conoscere i prodotti, dall'altra parte invece ho già l'informazione su un prodotto e voglio acquistarlo, quindi voglio piazzare l'ordine. Sono due cose diverse, però è abbastanza normale che questi due casi d'uso diversi perché rispondono a obiettivi diversi e quindi poi si svolgono in modalità diverse. Se le azioni che faccio, i click che faccio, l'interfaccia che vedo per sfogliare i prodotti sono completamente diverse da quelle serie di pagine obbligatorie che devo riempire per poter eh, diciamo così, perfezionare un ordine. Ma è abbastanza normale che mentre sto guardando i prodotti possa decidere di acquistarne uno. E allora in, mentre sto navigando il sito, mentre sto guardando i prodotti, cambio il mio obiettivo, l'obiettivo da sfogliare il catalogo diventa, ah ma questo lo voglio comprare, quindi adesso voglio comprare questo prodotto. adesso poi nei siti di commercio ver veri e propri ho il carrello che separa le due parti quindi quando sono su un prodotto lo metto nel carrello poi più tardi decido di comprare allora vado sulla pagina del carrello Ma immaginiamo che non ci sia allora vuol dire che sono sulla pagina di un prodotto e decido di comprarlo quel prodotto lì allora vuol dire che non è che spengo il computer vado a casa, accendo un altro computer e lo compro, quello che avevo visto prima in ufficio sì, posso anche farlo, però in quel caso ho attivato un caso d'uso, sfoglia i prodotti in ufficio, poi vado a casa, faccio l'altra funzione compra di un prodotto che già conosco. Qui stiamo pensando a un continuum, cioè mentre sto facendo, un, mentre sto svolgendo un caso d'uso, a un certo punto è possibile che cambi obiettivo e passi a fare un caso d'uso diverso. Un caso d'uso diverso, che in questo caso è quello dell'acquisto, che è un qualche, in questo modo un'estensione di quello precedente. Cioè nel caso d'uso precedente io sfogliavo i prodotti, ma questa mia attività di, di sfogliare prodotti si può estendere saltando sul caso d'uso di acquistare prodotto. Io perché, vabbè, il fatto che l'utente nella sua mente cambia obiettivi lo può sempre fare. No, non ho nessun controllo su questo, ma il fatto che io lo rappresenti qua mi serve per esplicitare il fatto che io voglio che il sistema informativo permetta e faciliti all'utente di passare dall'uno all'altro. Anzi, mi verrebbe da dire, nel caso di un e-commerce, quella freccia lì è la ragione di esistenza dell'e-commerce stesso. Cioè, se non riesco a convertire il browsing in, in acquisto, non sto facendo niente. Vabbè, però questo dipende dall'applicazione. Okay, quindi immaginiamo un utente che inizia a fare un caso d'uso e poi mentre lo sta facendo si accorge che a quel punto gli verrebbe bene, potrebbe essere interessato a proseguire in una direzione diversa. Quindi il primo caso d'uso non lo termina neppure, non ha bisogno di arrivare alla fine perché nel frattempo è passato su un altro. La freccia va in una direzione che a prima vista è antintuitiva, perché la freccia va dal, dal caso d'uso che estende verso il caso d'uso che viene esteso. Il caso d'uso che viene esteso è, è però quello in cui si trovava l'utente quando decide di passare sull'altro, sull'estensione. Quindi l'acquisto è un'estensione dello sfogliare. La freccia va da acquista estende lo sfogliare vuol dire che l'utente entra in questo caso d'uso fa un po' di cose e poi decide di passare diciamo controcorrente rispetto alla freccia passare a fare il caso d'uso esteso quindi bisogna solo abituarsi un attimo eh, nel caso dell'inclusione la freccia segue un po' le azioni dell'utente l'utente fa un po' di cose qua e poi passa nel caso incluso e poi quando ha terminato torna su e continua quindi l'azione dell'utente segue la direzione della freccia. Nel caso dell'estensione invece il percorso dell'utente va a ritroso rispetto alla freccia. L'altra cosa abbastanza diversa, l'estensione e l'include sono due cose concettualmente abbastanza diverse. L'altra cosa abbastanza diversa è che parliamo di estensione quando ho due casi d'uso perfettamente validi e sia naturale, normale, possibile, preferibile permettere all'utente di passare uno all'altro ma questi casi d'uso esistono indipendentemente l'utente può decidere di fare l'uno o l'altro separatamente e quindi vedrete che entra in entrambi i casi quell'utente può fare solo sfoglia catalogo come obiettivo oppure può avere come obiettivo solamente l'acquisto di prodotti Quindi casi, sono casi d'uso veri a cui qualche, qualche attore partecipa. A differenza, se vogliamo proprio fare differenza rispetto a qua, dove avevamo detto che troviamo molto difficile che questo caso d'uso incluso sia un caso d'uso compiuto di per sé. Invece in questo secondo caso lo è. Quindi se vogliamo la differenza, è che perché ho detto che by product estende browse catalog, e non ho detto che Browse Catalog include byproduct. Beh, prima di tutto perché By Product è un obiettivo suo, di per sé, diverso da quello di Browse Catalog. E quindi è un caso d'uso completo. Quindi il, ehm, se, se, abbiamo, se vi capita di avere il dubbio che due casi d'uso siano in relazione di inclusione e di estensione provate a chiedervi se il caso d'uso eh, può esistere indipendentemente dall'altro, può avere un senso indipendentemente dall'altro, può, può costituire un obiettivo dell'utente indipendentemente dall'altro obiettivo. Se sì, allora sicuramente può esserci una relazione di estensione, se no può esserci una relazione di inclusione. Oppure non c'è niente, non c'è nessuna relazione perché magari non ci interessa, ci sembrava solo. Allora, questi ingredienti li si mettono insieme eh, eh, nella costruzione di diagrammi, adesso noi ci facciamo il nostro, sul nostro esempietto, ma per avere un'idea di un diagramma finito, è un diagramma nel quale ci sono più casi d'uso, ci sono più attori, magari legati tra di loro, da relazioni di gerarchia, e più relazioni tra questi casi d'uso. Questo è un diagramma che ci dà un'idea di una serie di funzioni che il sistema informativo implementa, una serie di attori che dovranno interagire col sistema informativo e ci dice quale attore deve essere abilitato a fare quali tipo di operazioni e viceversa. La definizione che abbiamo dato. Di caso d'uso c'è cioè un obiettivo che l'attore sì, si prefigge, in realtà è un po' vaga. Sì, ho capito, ma l'obiettivo a che livello di dettaglio lo, lo indichiamo? Eh? È un obiettivo generale come dire eh, l'utente vuole gestire le operazioni del proprio conto corrente bancario. Che è un obiettivo. Vado, ah voglio andare a gestire il conto corrente e allora lì ci faccio un bonifico, ci faccio un, la, vedo il saldo, faccio un prestito, eccetera. Oppure può essere un'azione più specifica, voglio fare un bonifico. Quindi entrambe queste descrizioni, voglio gestire il conto corrente, voglio fare un bonifico, sono dei, degli user goal, cioè, scusate, sono dei goal, degli obiettivi, e quindi possono essere descritti come caso d'uso a cui poi descriviamo quali attori partecipano. Ecco, per noi, noi per distinguere questi due livelli, chiameremo i primi casi d'uso a livello summary, generali, di sommario, e i secondi casi d'uso a livello user goal. User goal è il livello normale, qui abbiamo fatto gli esempi finora, quelli che hanno un obiettivo specifico, concreto, per l'utente. Però può essere utile, soprattutto su sistemi complessi, non avere un elenco di 100 diversi casi d'uso a livello di gergol, ma questi 100 raggrupparli in 5-6 aree tematiche principali, che poi sono composte di eh, casi d'uso più dettagliati. Quindi nel caso in cui i casi d'uso siano molti, si tende a riunire un insieme di casi d'uso a livello user goal in un unico caso d'uso di livello più alto, diciamo summary, che riassume le funzionalità del sistema informativo in una determinata area. Che sono gestione del profilo, gestione del conto corrente, gestione delle comunicazioni, attivazione di promozioni, sono aree generali. Poi all'interno di ciascuna di queste aree le singole azioni che posso fare sono diverse. Quindi, a livello summary, spesso il verbo che si usa è gestire, perché dentro faccio tante cose diverse relative a un certo tema. A livello di user goal invece vado a dettagliare le singole azioni che ha senso compiere all'interno di quel tema, di quell'area funzionale. Poi volendo c'è anche un livello di, di sottofunzione che corrisponde ai casi d'uso inclusi. Quindi eh, il livello summary contiene dei casi d'uso molto ampi che a loro volta contengono i casi d'uso a livello di goal. È un po' come fosse appunto, dividere per aree tematiche, per aree funzionali, per gruppi di casi d'uso, un indice di livello più alto. No? Alla fine il summary è l'indice di ciò che c'è a livello successivo. Quindi ad esempio io ho eh, un cliente che può gestire delle transazioni oppure ottenere delle informazioni. Quindi ho due aree, quelle puramente informative e quelle invece esecutive, ad esempio. <coughs> Poi mi dite, sì ma ho capito, qua se, se il cliente, Ricerca delle informazioni, quali sono le informazioni che ricerca? E eh qua non te lo dico, te lo dirò a livello più basso, a livello user goal. Perché a livello user goal la richiesta di informazioni potranno essere diverse e ciascuno avrà un obiettivo diverso, avrà una modalità diversa per essere ottenuta. Per indicare che un caso d'uso non è ancora concreto, non è ancora specifico e quindi non... Non mi dice ancora esattamente quale funzione offre il sistema informativo, usiamo questa etichetta summary nel, nella, nella, nella descrizione del caso d'uso stesso. Quindi ci può essere una prima vista, che è la vista di livello summary, in cui ho i vari attori che possono avere accesso o meno, a seconda che siano collegati, alle varie aree funzionali del sistema informativo. Poi dentro queste aree funzionali ci sono gli user goal, che a questo punto descrivono effettivamente l'attività dell'attore dell primario per, per ottenere un risultato concreto a valle attraverso l'interazione col sistema. E a questo, questi sono quelli che abbiamo implicitamente descritto finora, in cui c'è un obiettivo concreto e l'utente, che è uno, che è l'attore primario, quando ha raggiunto quell'obiettivo è contento e se ne va. Mm? Ehm, mentre quelli di livello subfunction, dicevamo, sono più legati alle inclusioni, quindi quando abbiamo un include, adesso qui avevo un esempio, se non ho sbaglio, esatto, dove ho vari casi d'uso che sono le azioni, preleva i soldi, ricarica il cellulare, mostra il saldo, che possono a volte comprendere e includere degli altri sottocasi d'uso che sono etichettati qui come sub function. Allora, questo user goal e sub function fanno parte un po' di etichette implicite, sottintese. Nel senso che noi normalmente possiamo lasciare sottintesa l'etichetta user goal. Se non diciamo nulla, per noi un caso d'uso è un caso d'uso di livello user goal. Se parliamo di un livello summary lo diciamo esplicitamente. Implicitamente invece sarà sempre user call. E il fatto che quando faccio un include dall'altra parte ci sia una sub function, anche questo è implicito. Sub function perché non è un caso d'uso vero, e indipendente, ma è solamente subordinato al fatto di essere, in, in, lui esiste subordinatamente al fatto che è incluso all'interno di un altro caso d'uso, altrimenti da solo non avrebbe senso. Um, ok vediamo un po' nel nostro caso del nostro hackathon no? cosa possiamo costruire come possiamo esprimere alcune, alcune delle funzionalità del sistema allora le domande a cui dobbiamo rispondere alla fine sono chi sono gli utenti chi sono gli attori Eventualmente uno bis. Che relazione c'è tra questi attori? Quali sono i casi d'uso? Due. Se sono pochi, la domanda dice semplicemente quali sono gli, i casi d'uso a livello di user goal. Se invece fossero molti potremmo spezzarle in due. Quali sono i casi d'uso a livello summary e poi all'interno di ciascun caso d'uso a livello summary quali sono quello è il livello di user goal, la seconda domanda, la terza domanda è quali attori partecipano a quali casi d'uso, quindi quali sono le priorità, le, i permessi d'uso, chi può fare che cosa, e poi la quarta domanda è eh, che relazioni eventualmente ci sono tra i casi d'uso, di estensione o di inclusione. Nel caso di un sistema complesso, cosa facciamo? Di solito facciamo un diagramma di casi, dei casi d'uso a livello summary, in cui includiamo solamente i livelli summary, e poi per ciascuno di questi summary facciamo un diagramma separato a livello user goal, dei casi d'uso a livello user goal. Adesso l'esempio dell'hackathon non è così complicato, ma diciamo così, per motivi didattici possiamo pensare già di organizzarlo così quindi pensiamo che il primo user, eh, caso diagramma di casi d'uso lo chiamiamo summary qua una volta doveva comp Pardon. questo compariva ma non compare più non me lo fa vedere qui e Ragioniamo su quelle che sono a livello summary le, dicevamo, le aree funzionali principali del sistema e gli attori in generale del sistema. Allora, gli attori del sistema quali sono? Beh, li abbiamo citati già più volte nell'activity diagram, in qualche modo abbiamo già delle idee, perché c'è l'organizzatore, il giudice e il partecipante. Allora, quando io ho provato a scrivere organizzatore, in realtà Asta mi ha dato un errore, perché mi dice no caro, organizzatore è un nome che hai già usato nel tuo modello, è una tabella del modello concettuale. Allora, caro, caro tu, caro me, stai confondendo quello che è un ruolo di un umano con le informazioni che sono nel modello concettuale su quell'umano, su quella persona. Allora io ti impedisco, dice Ashta, di chiamare le due cose nello stesso modo, perché sono due cose diverse. Allora devi darmi un nome che non sia lo stesso nome di, una, di un dato. Questo è il nome di un ruolo. Allora, se vogliamo ricordarcelo, io a volte uso act come actor, come abbreviazione, organizzatore. Quindi il motivo per cui me lo vieta è che ho... Sto parlando di un ruolo di un utente, quindi una persona, oppure sto parlando di un dato, ma non possono essere la stessa cosa. Quindi l'organizzatore, poi abbiamo il giudice, poi abbiamo il partecipante, io li metto qua uno sotto l'altro, poi vediamo. Abbiamo altre figure che possono partecipare, che possono interagire con il nostro sistema informativo? Beh, forse può esserci il pubblico, c'è un utente anonimo, un utente non autenticato, generico. Poi non so se gli facciamo fare qualcosa a questo attore, no? Siamo, per ora siamo alla prima domanda, quali sono gli attori? Nel um, activity diagram, perché poi vale barare, eh? che poi in realtà non è barare, ma è, è, è vedere se si è coerenti, gli attori corrispondono abbastanza... In modo quasi uno a uno con i soggetti i eh, di, che avevamo indicato nell'activity diagram per dire chi è responsabile, là le avevamo chiamate ruoli o responsabilità delle varie azioni. Chi è responsabile di interagire col sistema per raggiungere un certo obiettivo? E chi è responsabile di fare una, una, una certa azione, ovviamente, è la stessa persona che a un certo momento si darà l'obiettivo di compiere quell'azione. Con eccezione ad esempio il sistema informativo che non è mai un attore, perché è la controparte degli attori, e poi c'era anche, se non ricordo male, un altro soggetto che avevamo usato qua, che si chiamava team. Quindi alcune volte, alcune, in alcune azioni, abbiamo detto eh, il partecipante fa certe cose, altre volte invece abbiamo detto un team fa certe cose. Un singolo aggiornamento da parte di un singolo team. Eh, quindi devo aggiungere un attore che si chiama team? Secondo me no, eh? perché in realtà l'interno. La responsabilità è di un team, quella di caricare un aggiornamento, ma poi chi lo fa, chi interagisce col sistema informativo? È comunque un, un membro del team. No, qui non siamo entrati nel dettaglio, il testo non ce lo chiedeva. Eh, noi non sappiamo se la, il caricamento degli aggiornamenti, delle informazioni, del progetto finale, eccetera, ad hackathon aperto debba venire da parte di un qualunque membro del team, oppure ci sia un membro del team che è diciamo, leader, il team leader, il coordinatore, colui che deve caricare gli aggiornamenti. Allora, Ovviamente sono possibili entrambi i casi, dipende come vogliamo strutturare il sistema. Ma chi carica gli aggiornamenti non è mai il team, perché il team non ha un nome, e un cognome, non è riconoscibile dal sistema, il team è fatto di partecipanti. Al massimo possiamo decidere che al, tra i vari partecipanti ce ne, ce ne sono alcuni che sono team leader. Cosa ho scritto? E allora a questi ultimi attori potranno essere permesse azioni diverse che ai partecipanti in generale non sono permesse. Poi sta a noi decidere. Allora in questo caso in cui ho degli utenti di un certo tipo e alcuni utenti dello stesso tipo ma che fanno delle funzioni in più avrò ovviamente una relazione di generalizzazione che dirà che un team leader è anche un partecipante, solo che quando devono essere fatte certe operazioni che sono relative al team, le deve fare per forza il team leader. Ma tutto ciò che può fare un partecipante, il team leader essendo anche lui un partecipante, ovviamente lo potrà fare. Poi starà a noi decidere se l'azione di eh, carica un aggiornamento, sia un, a cui è un caso duro a cui può accedere qualunque partecipante o solamente un team leader a seconda di come tracciamo la freccia stiamo progettando sistemi che si comportano in modo diverso altre relazioni vabbè, eh, ovviamente qualunque utente riconosciuto nel sistema non odiatemi qualunque utente riconosciuto dal sistema può fare anche tutte le operazioni che un utente non ancora riconosciuto può fare, cioè vuol dire che qualunque utente è un caso particolare di un utente generico. Quindi se io ho un attore che è l'attore anonimo pubblico generico cioè, ciò che fate voi, ciò che vedete voi, quali funzionalità vedete del sito se non siete registrati. Vedrete l'elenco degli hackathon, vedrete il bottone registrati e vedrete magari i risultati degli hackathon pre precedenti. Queste tre cose le vedono tutti. Anche il giudice può vedere, perché può vedere, lui quando è diventato giudice non può più vedere l'elenco degli hackathon precedenti o futuri. No, può continuare a vederlo. Okay. L'utente che riceve più frecce è di solito il più sfigato di tutti, no? è quello di cui tutti comunque possono fare le cose, ma ne possono fare di più. Tra gli altri, organizzatore, giudice, partecipante, invece non, non ci sono relazioni di generalizzazione. Anche se in qualche modo riconosciamo una certa gerarchia organizzativa, l'organizzatore è più importante del giudice il giudice è più importante tra virgolette del partecipante ma non possiamo dire che l'organizzatore è un giudice nel senso che l'organizzatore può fare le azioni sul sistema informativo che fa normalmente il giudice no, ne fa delle altre giusto? se il giudice può dare un voto l'organizzatore non può dare un voto a un team non può non è il suo ruolo. E quindi l'organizzatore non è un giudice. Una freccia da organizzatore a giudice sarebbe sbagliata. Così come da giudice a partecipante, il giudice non è un partecipante, non, non compone un team, non carica degli aggiornamenti, lui li vota. Quindi attenzione che queste frecce non indicano chi è più importante di chi, indicano semplicemente chi può fare le azioni che anche l'altro può fare. Ok? Ok, questo è a livello di attori. E a livello summary, quindi i casi d'uso a livello summary sono le macro aree funzionali in cui il sistema informativo sarà organizzato, le macro funzionalità. Allora, come macro funzionalità io avrò sicuramente, diciamo, una gestione dell'hecaton, che al suo interno comprende tante cose, definisci non definisci l'alcaton d'inizio, fallo aprire, fallo, fini, fallo iniziare, fallo finire, eccetera, eccetera. E ricordiamoci che è un caso d'uso a livello summary, quindi lo scriviamo qua. Dentro l'etichetta stereotype, stereotype è una parola strana di di UML che indica semplicemente la specializzazione di quell'oggetto, quindi qualunque, lo trovate ovunque in Ashta, qualunque elemento di UML può essere personalizzato appiccicando di un'etichetta, che si chiama stereotipo, una o più etichette in realtà. Quindi in questo caso sarà l'organizzatore che gestisce l'hackathon, che avrà accesso a una serie di funzionalità di gestione dell'hackathon. Il giudice avrà accesso a delle funzionalità... Cosa fanno i giudici? Beh, innanzitutto accettano o meno no, di partecipare all'hackathon e poi danno le valutazioni. Quindi ci sarà tutta una parte relativa alla gestione delle iscrizioni ma qui non voglio ancora dare tutto il dettaglio indico le macro aree siamo a livello summary e questa gestione delle iscrizioni la faranno i giudici ma la faranno anche i partecipanti in un modo diverso eh? però le funzioni relative all'iscrizione cioè mi iscrivo, carico il profilo eccetera eccetera sono comuni il giudice magari lo fa perché riceve un invito e poi si iscrive. Il partecipante magari si scrive di sua spontanea volontà, ma poi ci sono una certa serie di funzioni che si somigliano. Alcune saranno identiche, altre no. Le mettiamo tutte lì dentro. Vuol dire che l'insieme dei casi d'uso a livello user goal che troveremo sotto il cappello gestione delle iscrizioni alcuni avranno come attore primario il giudice, altri avranno come attore primario il partecipante oppure indifferentemente l'uno o l'altro. Poi però i giudici hanno anche un'altra cosa importante da fare che è quella della valutazioni. Anche questo è un'area area summary perché la valutazione vuol dire almeno due cose, dare un commento ai stati di avanzamento lavori e dare un voto finale ai progetti. E questa è un'area a cui ha accesso solamente il giudice, l'organizzatore non lo deve vedere, il team non lo deve vedere, i partecipanti al team non lo deve vedere. E i partecipanti? I partecipanti possono anche loro fare due cose che sono essenzialmente, la prima, nella parte diciamo, precedente all'inizio dell'hackathon, la formazione dei team, quindi io ti invito, io ti accetto, riprovo, eccetera, eccetera, quel processo che abbiamo visto, e poi invece durante l'hackathon caricano i lavori. Sono due cose abbastanza diverse. Quindi, mi sposto, mi faccio un po' di spazio, avrò un caso d'uso per, diciamo, la formazione team, anche questo non è un'azione unica, è un insieme di azioni possibili, quindi siamo ancora a livello summary, e poi abbiamo invece il caricamento dei risultati, quindi un altro caso d'uso, che è caricamento progetto. E adesso decidiamo se il caricamento del progetto lo può fare solo il team leader oppure lo può fare un qualunque partecipante. A seconda di chi colleghiamo a questo caso d'uso stiamo decidendo delle regole di funzionamento diverse del sistema. Allora, per dare una ragione d'essere al team leader, proviamo a metterlo così. E poi c'è quel poveretto lassù dell'utente pubblico che avrà accesso a un'area che chiamiamo di consultazione, un'area pubblica. E anche questa ovviamente la definiamo summary, in questo esercizio non ce ne può fregare di meno perché non ne parlano, ma ci sarà. Quindi qui abbiamo la mappa delle macro funzioni, parlavamo di requisiti funzionali, no? queste sono le aree funzionali in cui è diviso il mio sistema informativo. Le ho scoperte, le ho costruite, le ho progettate pensando alle cose che possono fare i miei utenti. Io ho descritto le funzionalità del sistema ragionando sulle azioni che il sistema permetterà deve permettere agli utenti per poter fare il proprio lavoro. Adesso per ciascuno di questi casi d'uso a livello summary potrei volendo dare una breve descrizione, il brief, ma qui non ci stava, fate un documento a parte, è quello che poi ci siamo detti a parole, ah, qui dentro ci saranno queste cose. Ma poi più importante, a ciascuno di questi Casi d'uso a livello summary corrisponderà a un diagramma dei casi d'uso a livello user goal in cui dettagliamo effettivamente quali sono le cose posso, che posso fare, quali sono le funzioni che appartengono a quell'area funzionale e che saranno attivabili da quegli utenti, da quegli attori che sono collegati a quell'area funzionale. E Quindi entriamo dentro ciascuno di questi blocchi. Prendiamo uno, formazione team, che è facile, è piccola. Allora, caso d'uso, formazione team a livello summary, si può dettagliare attraverso un ulteriore diagramma dei casi d'uso, che questa volta chiamiamo eh, nello stesso modo dell'altro quindi formazione team dove l'attore sappiamo già qual è è solamente il partecipante qui ricordiamo che nel modello c'è sempre l'elenco di tutto ciò che stiamo definendo quindi lo vado non devo ridefinire un altro omino posso rispescare quello che ho già Quindi qua siamo in un contesto molto più specifico, perché? perché ho preso partecipante e non ho preso altro? Ma perché nel caso d'uso a livello summary questa formazione team è accessibile solamente dagli utenti con ruolo partecipante, gli altri non ci sono. E quindi qua sono in un contesto che mi dice l'attore primario è definito, è il partecipante. Il contesto, l'area funzionale è la formazione dei team, ok, quali sono le azioni che posso fare? Allora, principalmente, ricordiamo il meccanismo di formazione dei team, i team nascono perché un utente trova un altro utente e chi gli chiede di far parte dello stesso team. Giusto? Quindi il caso d'uso principale è che un utente richiede di unirsi al team dell'altro utente. Questo è un caso d'uso a livello user goal. Una cosa ben precisa, io la richiesta o l'ho fatta o non l'ho fatta. Quando l'ho fatta e ho schiacciato in via, non ho più niente da fare, posso andare a prendere il caffè. Non, è chiaro che ha una fine, una conclusione, un obiettivo questo caso d'uso. E è chiaro quando viene raggiunto questo caso d'uso, questo obiettivo. Nel momento in cui l'utente 1, l'utente, questo partecipante, ha specificato tutte le informazioni che servono e ha confermato la richiesta di unirsi al team. Dall'altro lato c'è colui che riceve la richiesta e quindi deve confermarla. Quindi avrò un altro caso d'uso che è accetta la richiesta di iscrizione. Allora, voi direte, ma accetta o rifiuta? Sì, ovvio. Però, uno per non avere i titoli mastodontici e l'altro, quello per rendere più esplicito qual è l'obiettivo del caso d'uso, l'obiettivo che se viene raggiunto dichiara, il caso succe, dichiara che il caso d'uso ha avuto successo, quindi è terminato con successo, noi nel titolo diciamo sempre la versione positiva. Qual è il caso migliore? Accetta. Poi, come l'abbiamo già accennato la volta scorsa, nello sviluppo di un caso d'uso, Potranno esserci degli imprevisti, delle alternative, dei percorsi alternativi. Allora può darsi che questo caso d'uso non si concluda con l'accettazione ma col rifiuto. Va bene? Però un caso d'uso che viene comunque, è comunque accessibile a uno degli utenti e può terminare con successo nel caso in cui l'utente accetti, può terminare con fallimento nel caso in cui l'utente non accetti. Però dichiariamo sempre. Cosa succede? Qual è l'obiettivo che viene raggiunto in caso di successo? E chi può avere accesso a questi casi d'uso sono i vari partecipanti. Anche loro, partecipanti ovviamente purché si è invitato, se no non può accettare se nessuno mi ha invitato, mi ha richiesto di unirsi a me quando lo posso dire, ci sarà poi nella descrizione dettagliata del caso d'uso, metterò una condizione in più che dice che questo caso d'uso può essere attivato solamente se l'utente è stato invitato, se il partecipante è stato invitato, Nel diagramma potenzialmente dico che se tu hai il ruolo di partecipante puoi fare quell'azione, che poi tu in questo momento specifico la possa effettivamente svolgere dipende da altri fattori. Così come posso dire che quando tu sei cliente di una banca puoi prelevare al bancomat, se poi il saldo è zero, nella realtà non puoi prelevare, ma il tuo ruolo ti permetterebbe di farlo, c'è solo una piccola condizione a contorno che invece te lo impedisce. C'è altro che il partecipante fa nella fase di formazione dei team? Non mi pare. Volendo potremmo aggiungere un'altra funzionalità, diciamo, ma come faccio a sapere a chi mi voglio unire? Magari potrei aggiungere una funzionalità di, di andare a visionare i profili degli altri utenti e degli altri iscritti. Eventualmente. Ovviamente devo vedere l'elenco degli iscritti per poter fare una richiesta. Allora sta un po' a noi dire, ma sì, ovvio, vedere l'elenco degli iscritti fa parte della richiesta di, di unirsi al team. Cioè il primo passo per, richiedere, per poter richiedere di unirmi a un team è vedere chi sono le persone iscritte. Oppure potrei dire, no, guarda, vedere le persone iscritte è un'altra attività separata, è indipendente, perché potrei mettermi lì e guardare gli iscritti, oppure potrei già sapere, perché lo conosco già da anni che il mio amico si è iscritto, quindi non ho bisogno di, di cercarlo nell'elenco degli iscritti, so direttamente come si chiama e mando a lui l'invito. È ovvio che se le penso separate queste due attività sono l'esempio principale dell'estensione. Cioè quando visiono gli iscritti ce n'è uno che mi piace particolarmente, schiaccio un bottoncino del tipo voglio invitare, voglio andare con lui. E quindi dalla funzionalità visione iscritti passo alla funzionalità richiedi unirti al team. Quindi richiedi di unirti al team può essere un'estensione di visione iscritti. Quindi, qui stiamo dicendo è possibile richiedere un inizio al team senza necessariamente prima guardare gli iscritti. È possibile guardare gli iscritti senza necessariamente richiedersi di unirsi a qualcuno. Ed è possibile, mentre sto guardando gli iscritti, facilmente fare una richiesta di iscrizione a qualcuno di questi, a quello che sto guardando in quel momento. Questi tre. Sono casi d'uso in cui non abbiamo messo nessuno stereotipo, nessun commentino, nessuna etichetta, perché sono casi d'uso, abbiamo detto, lasciamo sottointeso quando sono casi d'uso a livello user goal. Attività concrete svolte dai singoli utenti. Ecco, un pochino più complicato sarebbe, ad esempio, gestione di iscrizioni, non tanto complicato nel senso di... Molto difficile, ma perché gestione di iscrizione è un caso d'uso a livello summary che è utilizzabile, associato a due attori diversi. Quindi lì dentro, dentro il caso d'uso a livello più basso, a livello user goal, avremo non uno ma due attori, e quindi per le singole attività dovremo chiederci quale attore ha accesso a quale caso d'uso, mentre qua invece finora con il nostro esempio ne avevamo uno solo. Allora, vedete che con questo modo riusciamo a prendere un sistema anche complesso e a smontarlo un pezzo per volta, analizzarlo una parte per volta e quando siamo a questo livello, che è quello più dettagliato e anche quello più critico, ormai abbiamo ristretto così tanto l'ambito, sappiamo che l'attore, sappiamo qual è l'area funzionale, da poterci fare domande concrete senza rischio di dimenticarci dei pezzi. Quindi piuttosto rispetto a descrivere i requisiti funzionali in lunghe pagine di testi e tabelle, questo è un approccio un pochino più strutturato, che ha la stessa informazione alla fine, ma ci permette di lavorare in modo più strutturato e tutto sommato anche più visuale, e quindi ci dà l'informazione più anche a colpo d'occhio. Allora, Per oggi il nostro tempo è finito, quindi i casi d'uso del, della gestione di iscrizione li dobbiamo rimandare alla prossima settimana.